L'azione narrativa dei Promessi Sposi si svolge nell'arco di due anni, dal 7 novembre del 1628 al novembre del 1630. Inoltre il romanzo dei Promessi Sposi lo potremmo dividere in sé seguenze. Nel primo nucleo narrativo troviamo Don Abbondio che viene fermato dai due bravi che gli intimano appunto di non, non celebrare il matrimonio fra Renzo e Lucia. E il curato torna a casa, alla fine si confiderà con Perpetua, e sarà proprio lei che alla fine svelerà eh, cosa è successo al povero Renzo, ma inizialmente Renzo non lo sa, quindi non si capacita del perché il curato non voglia celebrare il suo matrimonio, ma torna a casa e lo comunica alle donne, lo comunica sia a Lucia che alla madre Agnese. Quest'ultima invita Renzo a recarsi dalla zecca Garbuglio, un avvocato che aiuta i poveri e aiuta tutti e ha sempre una soluzione per, tu per tutto. Ma appena Renzo gli comunica che il problema lo ha con Rodrigo, quest'ultimo decide di non aiutarlo affatto e anzi lo manda indietro con tutto il dono che, ave, che aveva portato con sé. Allora Lucia chiama nel frattempo Fra Cristoforo, quest'ultimo, qui abbiamo un piccolo escursus della vita reale di Fra Cristoforo prima di diventare frate Appunto, eh, da lì si chiamava Lodovico e ha ucciso vabbè, un, un uomo. Eh, comunque va a parlare con Don Rodrigo eh, e trova appunto eh, con alla sua tavola la zecca Garbuglia, e il cugino. Eh, ovviamente eh, non finirà a buon fine in quanto figuratevi se Don Rodrigo dava ascolto a un frate. Allora eh, la madre Agnese decide di eh, propone ai due giovani un matrimonio segreto. Di notte eh, sarebbero andati a, a sorpresa da Don Abbondio, a far celebrare il matrimonio. Eh, immaginate cosa succede proprio quella notte, nel frattempo che loro sono da Don Abbondio che vorrebbero prenderlo in contropiede per fare celebrare il matrimonio Don Rodrigo stava escogitando un modo per rapire Lucia, quindi quando i bravi arrivano nella casa e dicono ma come non c'è nessuno insomma i piani di quella notte saltano un po' a tutti eh, però eh, fra Cristoforo, tutti si rifugiano alla fine, cioè Lucia, Agnese e Renzo da fra Cristoforo e qui decidono cosa fare cioè decidono di eh, lasciare la loro il loro paesino ehm, e nell'ottavo capitolo leggiamo l'addio ai monti di Lucia nella seconda sequenza troviamo il saluto fra Renzo e Lucia Renzo sta per recarsi a Milano mentre Lucia si recherà nel convento della Monaca di Monza e qui abbiamo la prima digressione in cui Manzoni ci racconta un po' la storia di Gertrude come diventò uh, suora e le varie vicende insomma. nella terza sequenza troviamo Renzo che arriva a Milano e invece di andare a consegnare la lettera a padre Bonaventura si fa coinvolgere uh, nel, nei moti uh, di rivoluzione per il pane, diciamo, dalla folla e a fine giornata si rifugia eh, nell'osteria. Eh, luna, luna piena e non vorrà rivelare all'oste il suo vero nome, però eh, lo dirà il suo accompagnatore. Quindi l'oste lo sente, lo fa arrestare. Quando sta proprio per essere incarcerato, mh, riesce a liberarsi grazie appunto alla folla. Quindi eh, si recherà pian piano al confine, cercherà di attraversare Ladda per giungere dal cugino che si trova nella Repubblica di Venezia. La seconda digressione l'abbiamo tra il capitolo 17 e il capitolo 19. Il cugino di Do Rodrigo, eh, Attilio, chiede allo zio di far trasferire frate Cristoforo. e Quest'ultimo alla fine riuscirà a farlo trasferire a Rimini, perché appunto gli spiega che sta aiutando Renzo e Lucia. Nel frattempo Do Rodrigo viene a sapere che Lucia è nel convento della monaca di Monza, così chiede aiuto all'innominato e qui entriamo subito nella quarta sequenza. Nella, nel quarto nucleo narrativo, che va da capitolo 20 a capitolo 27, l'innominato eh, chiede a Egidio, l'amante di Gertrude, di eh, convincerla a far uscire Lucia dal convento con un qualunque pretesto. Ella alla fine acconsente. Lucia eh, esce dal convento e viene prontamente rapita dal Nibbio, il braccio destro dell'innominato. Eh, Quest'ultimo la conduce al castello dell'innominato dove ella trascorrerà la notte. Eh, inizialmente chiede. E lo supplica um, a, supplica l'uomo di lasciarla libera ma egli eh, nega ovviamente eh, risponde negativamente e allora si affida a Dio fa voto di castità per, eh, e in cambio appunto di eh, Riuscire a uscire viva da quella situazione per essere liberata. Eh, avviene qualcosa nel, durante la notte nello spirito dell'innominato. Egli inizia ad avere una conversione che si completerà la mattina seguente quando incontrerà appunto, se, udirà per strada: urla di giubilo e di festa e incontrerà nell'occasione il cardinale Federico eh, Borromeo, da tutti considerato santo. Insieme eh, Concordano un piano per liberare Lucia e, e, e ricondurla al paese natale. Anche il cardinale si recherà lì per, e rimprovererà eh, Don Abbondio per non aver celebrato il matrimonio dei due ragazzi. Nel frattempo Renzo e Agnese cercano di scambiarsi una corrispondenza eh, che però per ovvi motivi è davvero difficile. Nella terza digressione, eh, avvenuta, che avviene tra il capitolo 29 e il capitolo 32, eh, appunto abbiamo lasciato Agnese e Renzo che cercano di avere una... Di, di riuscire a contattarsi tramite eh, delle lettere, eh, ma che cosa succede? Qui avviene appunto un fatto storico, la grande carestia dell'inverno del 1628-29 e in seguito anche la venuta dei Lanzichenecchi, quindi eh, tutta la popolazione si rifugia, chi può ovviamente, quindi Agnese, ehm, Dona, Dona Bondio Perpetua, si rifugiano tutti nel castello dell'innominato per 28 giorni. E quando escono trovano le case saccheggiate e non solo, i lanzichenecchi hanno portato con loro anche la peste e il, il contagio avverrà tramite una processione che verrà fatta e che appunto contaggerà tutta la popolazione il quinto nucleo narrativo va da capitolo 32 a capitolo 35 eh, cosa avviene? innanzitutto viene la caccia agli untori eh, per via di questa epidemia di peste, Don Rodrigo viene anche lì contagiato perché si trovava a Milano e portata al Lazzaretto viene contagiato anche Renzo però riesce a guarire e decide di andare al paese d'origine per cercare Lucia non la trova quindi si reca a Milano cerca invano informazioni da Donna Prassede e alla fine viene a sapere che anche Lucia è stata contagiata e portata al Lazzaretto ma la Lazzaretto si reca Lazzaretto ma qui non, lo trova, non la trova, invece trova padre Cristoforo che anche egli è stato contagiato però continua a curare i malati e trova anche Don Rodrigo che alla fine perdona. Sesto ed, ultimo, sesto ed ultimo capitolo narrativo che va da eh, capitolo 36 a capitolo 39, qui eh, troviamo Renzo che finalmente nel lazzaretto trova Lucia, ma Lucia ricordiamo che ha fatto il voto di castità e non vuole scioglierlo per nessun motivo, però Renzo eh, grazie a padre Cristoforo riesce a convincerla e quest'ultimo appunto scioglie eh, il, il suo voto e i due decidono di sposarsi, però momentaneamente ancora Lucia è in quarantena, quindi decidono Agnese e Renzo di tornare alla città natale e di organizzare il quando Lucia arriva, i due si sposeranno e verranno sposati proprio da don abbondio. Però quest'ultimo vuole accertarsi che eh, Don Rodrigo sia morto a causa della peste come lo è anche stato perpetua. E allora solo in quel momento deciderà di sposarli. Ed infine vi dico soltanto che eh, Renzo e Lucia decideranno di trasferirsi a Bergamo dal cugino di Renzo dove apriranno una fabbrica tessile, dove insieme al cugino, in pratica Renzo aprirà una fabbrica tessile e avranno, vivranno felici e contenti insieme all'allegra famigliola quindi eh, vi aspetto nelle prossime settimane per, avere per, i, singoli, per i riassunti dei singoli capitoli